Con questo video tutorial provo a rispondere a una domanda che è stata recentemente posta nel gruppo siti scolastici di Facebook ed è riferita alla gestione di questo widget sulla barra laterale destra, link utili. Eh, vedrò due metodi, uno più automatico però con qualche limitazione di visualizzazione, uno più flessibile ma che richiede qualche intervento di codice. Bene. Andiamo a vedere il primo, quello che viene utilizzato è quello dell'automatismo. Molto brevemente andiamo subito in Aspetto Widget per vederlo all'opera. Andiamo a mostrare, a visualizzare la barra laterale destra e come notate c'è questo widget Link che ha alcuni campi, categoria, l'ordine, mostra immagine del link e un pezzettino di codice sul widget Logic per dire di mostrare questo solo in un page quali sono le operazioni necessarie allora noi abbiamo necessità di avere l'immagine da cui parte il link il link e la categoria di link andiamo a vedere per gradi prima cosa caricare l'immagine l'immagine si carica da media aggiungi nuovo una volta che l'immagine è caricata la troveremo in libreria ad esempio questa del MIUR questa è un'immagine che avrà poi corredato un suo testo alternativo e avrà una volta che noi l'abbiamo caricato una sua posizione cioè un suo indirizzo web che è quello che poi andremo ad appuntarci già che ci siamo facciamo un CTRL-C perché se non devo fare altri CTRL-C e CTRL-V ctrl mi consente di averlo già subito pronto per un passaggio successivo questa operazione la proseguo per tutte le tre immagini avevo tre link, quindi mi serve per il MUR, per Porta Aperte sul Web, per l'Ufficio Scolastico Lombardia punto 2, creo la categoria del link vado in link, aggiungi nuovo e ci aggiungo la categoria ad esempio link utili in questo caso era già presente, vedete la categoria link utili che è, tra l'altro è associato a quei tre link che abbiamo visto Punto 3. Devo gestire il link con aggiungi nuovo, cioè devo ripetere per tre volte l'operazione. Uno per il link del MUR, uno per il link a porta aperte sul web, uno per il link all'ufficio scolastico regionale. Mettendo che cosa? Ancora qua per comodità andiamo a vedere quello del MUR per vedere i campi riempiti. Si dà un nome, ad esempio MUR. si darà un indirizzo web. L'indirizzo web com'è che è stato a essere diciamo, gestito? È semplicemente uno se lo fa solo copia e incolla dal web, ad esempio http, mi raccomando deve essere presente http://www.istruzione.it. Se uno non si ricorda come scrivere http, lo visualizza via web, va nella barra degli indirizzi web, copia e incolla e si porta dietro anche l'http. Poi una descrizione che è opzionale, che sarebbe, per chi è esperto un po' di HTML, quel attributo title, che adesso per motivi di accessibilità sta perdendo un po' il suo valore. Poi l'associazione del link alla sua categoria, ad esempio link utili, e successivamente no, l'indirizzo immagine. Cosa si fa? Si va in corrispondenza del campo indirizzo immagine, avete fatto prima il CTRL-C, ciò cioè avete copiato l'indirizzo web dell'immagine precaricata e fate CTRL-B. Poi eventualmente date anche un valore di valutazione se volete poi ordinarle secondo un criterio che decidete voi. Bene, fatto questo avete tutti gli ingredienti per poi andare in Aspetto Widget, e andare a appunto, utilizzare questa potenzialità di questo widget barra laterale destra si prende il link e solo si sposta a seconda delle versioni di wordpress o l'avete già a disposizione nella batteria di widget disponibili o se non lo trovate lo potete inserire con aggiungi plugin il nome di un plugin che si chiama link manager io l'avevo già per cui l'ho utilizzato e ripeto ancora che cosa? scelgo la categoria dei link tra quelli che avevo gestito precedentemente decido un tipo di ordinamento spunto su mostra immagine link in modo che l'immagine sorgente che avevo in, in punto segnalato no, nell'informazione del link mi consenta di far partire da un'immagine e poi il widget logiche. Che ho detto prima per fare in modo che questa batteria di link compaia solo in home page questo è un modo vediamo però un limite il limite lo vediamo meglio se noi andiamo nelle impostazioni di PAS 2015 ad optare ad esempio per un layout allargato generali stili layout allargato bene andiamo a salvare l'impostazione e vedete che salvando l'impostazione noi con visualizza sito vediamo un'immagine molto larga forse troppo e eh, si può poi fare in modo di avere anche una larghezza massima del layout in particolare le tre immagini però vedete no sono occupano poco solo una parte, meno di metà dello spazio a disposizione. Questo perché? Perché le immagini, non avevamo forse ben sottolineato prima, per funzionare bene con quel metodo devono essere tutte con una larghezza uguale e, direi, limitata. Limitata alla larghezza della colonna dove vanno a depositarsi. Perché vanno a depositarsi con la loro larghezza reale. E allora quelle sono tutte immagini, ad esempio, di 150 pixel, potevano andare fino a 170, ma se avessi avuto un'immagine da 300 pixel di larghezza, magari ci stavano in un layout molto largo, ma nel layout di partenza, che è un pochettino più stretto, non ci sarebbero stati. O sarebbero state eh, tagliate, o sarebbero fuori uscite. Quindi non, non avrebbero sortito l'effetto voluto. Come fare allora per, invece, ottenere delle immagini ridimensionabili e usiamo un metodo alternativo che vediamo adesso. Per semplicità ci occupiamo adesso del ehm, porte aperte sul web e del link utili del MUR. Andiamo a vedere come fare. Porte aperte sul web è più semplice. Andiamo www.porteaperte sul scritto sbagliato attenzione a volte scrivere veloce non aiuta eccolo qua vedete l'immagine no? posso cliccare col tasto destro e anche visualizzarla Sì, l'immagine è già a piena larghezza la prendo così com'è tasto destro salva immagine con nome e vado a salvarla no? nella cartella che mi interessa che è quella che poi da cui partirò quando dovrò poi andare a inserire l'immagine dentro il mio sito salvo bene adesso andiamo a procurarci l'immagine del miuro www.istruzione.it ecco non abbiamo quell'immagine identica a quella che ho usato prima usiamo questa qua in alto no? dove c'è la scritta in palace tasto destro Visualizza immagine cosa notiamo? È eh, che è troppo larga, che c'è un po' di spazio bianco che non vogliamo. Bene, allora l'occasione è ghiotta per mostrarvi un applicativo che è basato sul web per il ritocco di immagine. Come si chiama? Si chiama www.pixlr.com. Vedete, è um, direttamente nel web in particolare c'è questo pixelr editor lanciamo l'applicazione web e notiamo che ci sono no, delle varie opzioni tra queste la possibilità di o creare una nuova immagine o aprirne una dal computer o utilizzare un'immagine direttamente presa dal web ed è il caso nostro andiamo a rivedere l'immagine presa nel web andiamo a copiarci l'indirizzo Ctrl+C. Andiamo nel online photo editor di Pixelr, clicchiamo su apri un'immagine dal web, incolliamo l'immagine e clicchiamo su ok. Vedete che in automatico l'immagine viene messa a disposizione per un suo ritocco, miglioramento o quant'altro con tutta una serie di regolazioni luminosità, livelli e quant'altro insomma ci sono una serie di strumenti molto interessanti tra questi quelli più banali di ritaglio andiamo a ritagliarci la nostra immagine Invi invio scusate rifacciamo l'operazione perché ho fatto un pasticcio qua ce la ringrandiamo, ecco qua e l'immagine è stata ridimensionata o meglio è stata ritagliata a questo punto file salva immagine non da galleria file salva immagine salva andiamo a inserirla nel computer ok andiamo a metterla qua dove c'è MG in automatico c'è il formato in realtà l'avevo già perché per prova l'avevo già realizzata e andiamo a sostituirla bene, adesso torniamo qua su PASV andiamo in Bacheca e ci andiamo ad aprire queste due nuove immagini meglio ad aprire andiamo ad aggiungere alla libreria media queste due nuove immagini allora, andiamo a selezionarci il file andiamo a prendere il file nella cartella in cui l'ho depositato caso 1013, 1315 img e ci prendiamo logo miur, apri messa modifica andiamo a metterci anche il testo alternativo eh, che è eh, miur oppure ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per aprensir il logo link link, basta per dire che ci linkiamo perché la funzione di questa immagine è linkarsi direttamente al sito del mio benissimo aggiorna poi andiamo ad aprirci anche quella di porte aperte aggiungere meglio seleziona file ecco che l'abbiamo presa andiamo a modificare porte aperte sul web logo link anche qui scriviamo giusto è meglio fatto aggiorna questa è un'immagine GIF benissimo adesso lavoriamo un po' anche però con direi di lavorare con il blocco note solo lo strumento che avete lo allora apriamo blocco note qui dobbiamo un attimo scegliere il codice da mettere poi andremo a incollarlo no, nel widget apposito per fare cose manualmente. Allora questo che cos'è? Un elenco puntato in realtà perché anche se noi avevamo il codice nascosto fatto molto bene no, questo modello Pas eh, in maniera molto appropriata, si tratta di elenco di link e quindi sono stati sistemati come un classico menu verticale che è un elenco però ho messo senza elenchi puntati o quant'altro ma con il foglio di stile realizzato come fossero dei pulsanti ma semanticamente un elenco un elenco puntato un po' di elementi HTML minore ul spazio minore li cosa mettiamo qua nelle voci di menu? metteremo link immagine e poi chiudiamo il nostro Elenco, la nostra voce di, eh, diciamo, di elenco come funziona il link in html funziona con il tag a href uguale due punti sle, doppio, doppio apice sito del ministero http due punti slash slash www.istruzione.it ok poi se vogliamo che quando il mouse è sopra al link compaia anche il title possiamo mettere title uguale link al sito del miur ok dubbia è questa descrizione se necessario o meno eh, alcuni dicono che ormai è un po' inutile. Bene, questa è un piccolo stralcio di HTML, è un link che va chiuso con meno slash a. Adesso dobbiamo mettere l'immagine. Il tag dell'immagine è img. Cosa, vuol di cosa devo dire nell'img? Due cose, due attributi. Uno dov'è l'immagine e due il testo descrittivo dov'è? sarebbe SRC, poi anche la larghezza della verità SRC uguale e l'immagine non mi ricordo io adesso esattamente in che posizione è devo ritornare qua, porta aperte sul web? No eh, era più comodo, avessi avuto già questo, pazienza, andiamo in libreria ci andiamo a prendere quello del miur, che è questo e andiamo a prendere l'ur dell'immagine CTRL-C, torniamo nel blocco Notice e mettiamo esattamente in corrispondenza del valore dell'attributo src tutto il percorso della in pratica sarebbe l'indirizzo web dell'immagine. Poi gli diciamo Alt uguale perché qui non c'è l'automatismo e vogliamo scrivere meno e eh beh ce lo pigliamo allora da qua. Modifica, vi ricordate che l'avevamo messo, no? CTRL C. Torniamo qua nel nostro blocco notice e l'abbiamo inserito perché cioè ci siamo a capo automatico che vediamo meglio. Bene, l'altra l'abbiamo messo, ricordiamoci sempre di chiudere col doppio apice. Manca la larghezza e qui c'è il trucco. La larghezza che corrisponde all'attributo eh, width sarà, anzi meglio ancora, attributo width vi posso dire che... Eh, con ehm, la coppia HTML5 e CSS3 nel HTML5 non è deprecato insomma non, non lo valuta bisogna usare un altro elemento di codice che è il codice style, attributo style style uguale due punti dobbiamo dirgli adesso proprio gli elementi di larghezza width due punti 95% ad esempio 95% qua andiamo a chiuderli e facciamo il punto e virgola perché i vari elementi di stile vanno suddivisi con un punto e virgola doppio apice spazio barra inutile in un html 5 e poi ci mettiamo la chiusura del link abbiamo messo mi sembra tutto ok spero di aver fatto errori in modo analogo lavoriamo per l'altro Ecco, questo è quello che interessa una volta che voi avete il pezzo di codice, no? Farete come faccio io adesso, non andate a scrivere tutto ma fate semplicemente un copia e incolla e cambiate solo le parti variabili. Allora, questo sarà quello invece di porte aperte sul web. Invece che istruzione.it sarà porte aperte sul web.it. Quindi a livello operativo una volta avete i codici in mano no, cambiate ben poco, link al sito di porte aperte sul web. Non dovete ricordare l'HTML, lo utilizzate copiando e incollando. Qui però naturalmente il link va ripreso rispetto a quello reale di porte aperte sul web. Quindi andiamo a vedere dov'è residente il logo porte aperte sul web qua. Ok, CTRL C andiamo qua e dove c'è src ci mettiamo esattamente il posizionamento, questo sarà porta aperte sul web logo e poi cosa abbiamo? il link lo lasciamo uguale, il link è poi style, l'attributo style sempre della larghezza del 95% adesso dobbiamo chiudere però anche l'elenco puntato con minore barra ul questo codice poi ve lo metto a disposizione magari migliorabile ancora mettendo anche la centratura che adesso però per motivi di tempo evito ma già si otterrà qualcosa di buono se non ho sbagliato se ho sbagliato nessun problema si torna indietro come dice il buon Edgar Morin si sbaglia proprio attraverso anche gli errori che si compiono li compiamo, li compiamo tutti gli errori amiche eh, solo i nostri studenti andiamo qua bene adesso che abbiamo il codice pronto ripreso adesso l'ho fatta lunga eh, ma poi in realtà è molto più breve andiamo in aspetto widget e ce lo mettiamo sotto quello residente barra laterale a destra invece che però trascinare link trasciniamo il widget testo non c'è arrivato lo rifacciamo c'è problema eccolo qua titolo scriviamo link due, 2 giusto per differenziarlo e qua dentro CTRL V ci mettiamo esattamente quella porzione di codice anche lì in widget logic ci metteremo ancora l'indicazione che noi lo vogliamo soltanto in home, se è così è eh, se invece lo vogliamo dappertutto non scriviamo nulla magari home senza N è meglio e anche senza VW salva Andiamo a vedere che errore ho fatto, eh? perché è probabile che ci sia qualcosa che non funzioni. Visualizza il sito. No, funziona. Caspita, è andata bene. Link giusto? Vediamo, apri link nuova scheda. Tasto destro. Si sta aprendo, eh? Connessione lenta non aiuta, ma vedrete che adesso l'abbiamo qua. Perfetto. Torniamo al nostro ecco, potevo fare non carica sul nuovo link e fa lo stesso, su nuova scheda in modo che col tasto indietro ritornavo comunque è proprio giusto, vedete? ma qual è il vantaggio grosso di là che quella scritta ministero dell'istruzione e università della ricerca è così illeggibile eh? se stato meglio vi trovato il logo di prima possibilmente largo che se io ridimensiono eh, la finestra, vedete? La cosa bella che si ottiene è che il nostro link occupa sempre la piena larghezza e questa è una cosa veramente molto molto valida, importante e utile. Bene, questo è tutto sull'organizzazione del link. Potrei soltanto aggiungere una cosa che lo faccio solo come premessa poi eventualmente per un altro tutorial. Se voi vedete che questo è troppo largo così com'è, sapete che potete cambiare il foglio di stile. Dovreste utilizzare, il, per fare le cose proprio a grande livello, il tema cosiddetto figlio o child, che peraltro trovate nella guida di Porte Aperte su Web e su GitHub, creare un tema child con tutte le sue definizioni e dovrete mettere una regola per lo stile. Anticipo così, perché non mi piace così largo, brevemente come si può fare. Io sto lavorando se non sbaglio con Chrome, vado in sviluppo utilizzo un componente aggiuntivo che ci sia per Firefox che per Chrome che si chiama Firebug e vado un po' a vedere qual è l'elemento su cui operare vado a cliccare su selezione un elemento da analizzare vedo che è Wrapper questo qua è il Wrapper che qua voi vedete indicato con le sue indicazioni di stile vedete che ha una serie di informazioni qual è la cosa che io devo aggiungere nel mio foglio di stile possibilmente nel child è un'informazione che è max larghezza max-width due punti cioè, se io metto per dire come larghezza massima che ne so 1400 pixel Vedete che si è allargato a una diciamo buona larghezza per gestirmi in modo sufficientemente chiaro tutto il mio tema ed è meglio rispetto a quella stretta stretta di prima. Ecco quindi in realtà basta aggiungere no, che cosa all'interno del vostro togliamoli tutti. Scusate se poi vedete diverso, ma è soltanto per dirvi la regola. Dovete mettere sul style.css del menu del tema figlio, cancelletto wrapper, parentesi graffa, max width 2 punti, pixel punto e virgola. In questo modo ecco che ottenete esattamente la larghezza, un pochettino come massima più stretta. Bene, buon lavoro.